Ci tenevo molto a ricordare proprio la data zero perché è un appuntamento importante da qui parte non solo il tour che prevede molte molte serate in tante città importanti italiane e nel mondo ma parte proprio un nuovo periodo della mia vita, del mio rapporto professionale con il live con tutto perché su di noi la nostra storia è lo spettacolo della mia vita. Meravigliosa, una storia meravigliosa. È al centro fra due importanti culture che è quella umbra, quella toscana. C'è Cortona, c'è Arezzo, nel mezzo c'è Castiglione Fiorentino, che prima si chiamava Castiglione Perugino anche. E, Aretino. e Aretino. Quindi siamo proprio al centro. Su di noi la nostra storia. ci ha voluto parecchio per convincere la domanda è premesso che a pagare e a morire si fa sempre in tempo la domanda è perché Pupo non è venuto prima al Teatro Spina viste e considerato che andava da Magino in tempi non sospetti con i preistorici e quindi onestamente Enzo ha saputo coniugare le sue esigenze professionali con, questo, con questa bellissima tournée e il suo legame, lui dice di me, ma lui ha un legame con il territorio profondo, ha saputo coniugare i due, i due obiettivi e, e l'onore che ci dà essere qui al Teatro Spina per questa... Edizione zero è, è, è, è, è elevata. Avremmo avuto bisogno de, dei posti della Scala di Milano invece che dei posti disponibili del Teatro Spina. Ancora il treno allontanarsi tu, che asciughi quella lacrima. Hai visto tra i personaggi che appare Maurizio Costanzo, è un ricordo? Sì, è un ricordo, Costanzo è per me... è la ripartenza, perché nel 1989 Gianni Boncompagni, Aretino Doc, originario di Molinnovo, vicino a Palazzo del Pero, Gianni Boncompagni mi chiamò nell'89, in un periodo di crisi importante della mia carriera, a condurre Domenica Inn accanto a De Vige e perché mi chiamò? Perché mi vide... Al Maurizio Costanzo Show, che era un po' un luogo dove, era un po' uno zoo umano dove andavano tutti i personaggi anche in difficoltà, insomma, e, e io portai il mio babbo con me, Fiorello, il mio babbo Fiorello, e lui ebbe una simpatia pazzesca per il mio babbo che disse: Se il babbo è così simpatico, sono convinto perché allora, all'epoca allora all non ero considerato molto simpatico, ero un cantante un po' in crisi, diciamo. Io sono diventato un personaggio televisivo grazie a Costanzo e a Buoncompagni e Grazie al mio babbo che ha veicolato e mi ha fatto tirar fuori quella parte simpatica che è sua, che aveva lui. Oh,